un <laughs> Buongiorno a tutti carissimi amici della pagina del canale delle Termobili, nonché della mia pagina. Oggi ho il piacere e l'onore eh, di avere come ospite il noto giornalista e scrittore Franco Fracassi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Autore di eh, diversi libri di sicuro spessore, purtroppo eh, come tutti i libri innovativi e nello stesso tempo controcorrente eh, subisce una parziale o totale a secondo dei, eh, degli argomenti censura da parte del mainstream e quindi in linea a quello che è il, lo spirito e il punto di vista delle termobili non, non potevamo fare altro che dare spazio eh, a questa grande personalità italiana anche se lo ribadisco eh, l'onore nostro di ospitarlo perché comunque eh, fracassi eh, è abbastanza noto molto noto nell'ambiente e eh, ha rilasciato interviste a testate molto autorevoli quindi eh, l'onore è tutto nostro eh, mh, abbiamo qui ospiti anche fiorenzo faioli famoso eh, youtuber blogger adesso che ha spostato il suo canale su Rumble sempre per il problema della censura, Fabrizio Tagliaboschi e il professore Salvo Garufi che eh, ha letto uno dei suoi libri eh, sapendo delle interviste e quindi avrà il piacere di farle una domanda dato il poco tempo a disposizione. Eh, le passo subito la parola e... Eh, con eh, ovviamente la richiesta di aggiornarci per quello che lei conosce sappiamo che sta tanto sulla situazione in Ucraina allora ehm, in realtà eh, più che soltanto di quello che sta accadendo adesso eh, potrei dire che non, di non sapere nulla per il semplice fatto che eh, tutta l'informazione che ci arriva dall'Ucraina è un'informazione eh, frutto di propaganda perché noi abbiamo ehm, demandato, eh, almeno in Italia, alla, proprio alla propaganda ucraina, che è un paese in guerra, tutto il, ehm, il fardello di eh, fornirci quel che sta accadendo laggiù. Allora, quando c'è una guerra, il, ehm, la prima cosa che sparisce è la verità soprattutto sparisce perché i paesi che sono in guerra in questo caso qui Russia e Ucraina fanno il loro mestiere cioè cercano attraverso anche la macchina dell'informazione di vincere il conflitto soprattutto il conflitto interno per quanto riguarda la Russia il conflitto a livello internazionale per quanto riguarda l'Ucraina di solito funziona che eh, i giornalisti che arrivano da paesi terzi sono essendo neutrali e raccontano le cose come stanno perché vanno a verificare quello che accade e lo raccontano. In questa guerra tutto questo non è accaduto. Eh, la, la grande maggioranza dei giornalisti che eh, sono lì in Ucraina si trovano dentro stanze albergo, al massimo fanno il giro intorno all'isolato, oppure ho visto che fanno collegamenti da scantinati e così via. E quasi tutti raccontano ciò che trovano sulle agenzie di stampa, che di solito... Sono fonti che utilizzano fonti ucraine. Eh, quindi noi semplicemente stiamo facendo pro propaganda. Allora, in una situazione in cui l'intera informazione fa propaganda e in cui la. Eh, quel che noi potremmo raccontare al di là della propaganda non è raccontabile perché semplicemente nessuno va sul campo a verificare le cose, eh, ci, mi porta a dire che. Eh, non si, non si ha la più pallida idea di quello che sta che stia accadendo, semplicemente perché non si hanno queste informazioni, perché la nostra, il nostro sistema informativo, i nostri media non lo stanno facendo. Eh, si sa che ci sono ogni tanto delle cadono bombe qua e là, pure questo qui va verificato, alcune cose vengono filmate e quindi sono verificabili, dopodiché gli effetti di queste bombe, chi ha sganciato queste bombe, eh, perché i russi apparentemente non avanzano oppure magari stanno avanzando e non ce lo raccontano o se non avanzano non avanzano perché sono loro a non voler avanzare o perché sono gli ucraini che fanno resistenza tutto questo non si sa ed è questo il, il problema principale di questa guerra è l'informazione e l'informazione non solamente per quanto riguarda come si sta svolgendo la guerra ma anche per quanto riguarda la eh, le motivazioni che hanno portato al conflitto e eh, l'essenza stessa di questa guerra e purtroppo con l'informazione sbagliata e quindi con la propaganda si rischia di trasformare questo conflitto che è veramente un conflitto stranissimo apparentemente è un conflitto dove, dove c'è il, il, il paese più forte che sostanzialmente è come se non volesse eh, spingere il, il piede sull'acceleratore e fare quello che fanno tutti i paesi più forti, cioè fare una guerra vera di occupazione. E, allora, in questo conflitto, stranissimo, che per il momento è un uno mezzo conflitto, una mezza guerra, non si capisce bene dove potrebbe portare, si rischia che si trasformi in una vera guerra, come, di quel, come quella che è accaduta in Siria per fare un esempio e quindi questo sarebbe un serio problema innanzitutto per i cittadini ucraini che noi stiamo mandando al massacro il nome che non, non si sa bene che cosa e secondo poi, ehm, sarebbe un vero problema anche per noi europei perché potremmo essere in quel caso veramente coinvolti in prima persona nel conflitto. Eh, sì è, è tutto tutto vero quello che dice è Illumina un po' di tenebre. Però, ci sono giornalisti sul luogo indipendenti anche dalla parte della nostra parte, tra virgolette, dell'Italia come Giorgio Bianchi, che però non sono serviti al, al sistema mainstream di informazione. E hanno documentato, per esempio, il bombardamento che c'è stato nel Donbass e guarda caso i media italiani sbagliando dicono loro però sempre da, da un lato a favore da un lato pubblicano queste foto come se invece fossero bombardamenti russi a Kiev cosa ci può dire no, questa però, informazione però... che pubblica eh, video di videogiochi sì, come sì, no, ma questo fa parte della propaganda cioè noi siamo investiti nella propaganda Giorgio Bianchi è un bravissimo giornalista e racconta quel che racconta una, un pezzo di questa guerra che viene ignorato totalmente da dai media non è che gli altri sono necessariamente cattivi giornalisti semplicemente se tu non guardi le cose con i tuoi occhi non puoi raccontare una cosa detta da uno dei due contendenti in campo se ci sono due persone che si stanno menando io non chiedo a uno dei due che si sta menando eh, perché l'altro è cattivo non, non è questo il punto devo cercare di capire quello che sta accadendo devo cercare di capire ehm, effettivamente per poter anche giudicare, per poter far prendere delle, delle decisioni ai nostri governi. Devo spiegare effettivamente gli effetti di questa guerra, eh, i, eh, che rischio, per esempio, che rischio ci potrà essere dei profughi. Pure questo, si sparano cifre a casaccio. Allora io ho sentito raccontare da... Mi sembrava, ieri in televisione veniva citato un, un dato del, dell'ONU a quanto pare dall'inizio della guerra sarebbero scappati dall'Ucraina un bambini allora eh, anche volendo vuol dire un bambino ogni secondo e mezzo una cosa del genere uscito dall'Ucraina allora con tutta quanta la buona volontà anche mettendo un'unica coda infinita di bambini dalla fr alla frontiera polacca e quindi con i bambini che passano uno presso all'altro giorno e notte ininterrottamente non passerebbe un bambino ogni giorno e mezzo cioè chiaramente sono eh, notizie false chiaramente sono notizie frutto di propaganda i numeri hanno la loro importanza anche in questo caso se sono morte 5 persone ne sono morte 5.000 c'è una bella differenza se i profughi sono 1.500 o un milione e mezzo c'è una bella differenza tutto questo serve a mettere pressione sull'opinione pubblica e quindi a spingere i governi a prendere de delle decisioni allora eh, eh, il punto è qui cioè nella guerra dell'informazione eh, sarà quella che determinerà l'esito di questa guerra perché la guerra se visto che si è capito che almeno per il momento la Russia non ha la minima intenzione di scatenare una vera guerra totale contro l'Ucraina sta facendo qualcosa che è di diverso apparentemente questa guerra sarà eh, finirà oppure si trasformerà in qualcos'altro unicamente per decisione nostra, cioè nostra dell'Occidente e in particolare degli Stati Uniti d'America, se siamo noi che possiamo fermare la guerra, non Putin, non Zelensky, Zelensky non ha proprio le capacità perché lui la sta subendo e non può fare altro, Putin eh, non ha, eh, av avrà degli obiettivi e finché non li raggiunge non, non si fermerà evidentemente. Un, gli unici che possono fare qualche cosa sono Euro Europa e soprattutto Stati Uniti. Ma se noi siamo bombardati di, eh, di falsità, di bugie, eh, che cosa volete che decideremo? Che cosa volete che eh, consiglierei? Che cosa volete che i nostri governi, seppur in buona fede, e su questo, insomma, metto un, un punto interrogativo gigantesco, seppure in buona fede, che cosa potrebbero mai decidere in, in, per una soluzione positiva. I nostri governi. Se, se la Russia viene dipinta come una specie di mostro, eh, chi è che vuole andare sedersi al tavolo di un mostro? Nessuno? Ma eh, quasi quasi da quello che ascolto, lei pensa che sono i media a condizionare il governo e non il governo a dire i media. Di condizione l'opinione pubblica, ho, ho capito male. No, allora il governo può eh, il governo per prendere de delle decisioni ha bisogno del consenso popolare perché eh, noi in un ecco, allora, se è l'opinione pubblica a spingere il governo a prendere una decisione, o se il governo vorrebbe prendere una decisione, ma non lo può fare se non ha il consenso popolare, non è che cambia un granché, il problema è che questo consenso popolare. È necessario e il consenso popolare sta arrivando attraverso una eh, spaventosa mai vista campagna di propaganda e disinformazione sulla guerra il punto è questo cioè, indipendente dal fatto che il governo abbia o no preso delle decisioni ma quelle decisioni non le può mettere in pratica finché non ha il consenso popolare per poterle prendere eh, Fiorenzo uh volevo passare la parola per argomentare su, sulla guerra perché penso che la domanda appunto del professore Garufi è leggermente fuori tema e eh, buongiorno parola... ragazzi io ho ascoltato la sua presentazione mh, da Massimo Mazzucco e c'è un elemento che mi ha sorpreso e le vorrei chiedere un chiarimento lei ha ricordato che 700.000 ebrei sono stati massacrati uccisi nei campi di concentramento in Ucraina durante la seconda guerra mondiale Tuttavia molti dei personaggi del governo ucraino sono ebrei e appoggiano queste formazioni che si richiamano al nazismo. Come se la spiega questa cosa? Perché gli ucraini, gli ucraini odiano la Russia e invece vanno d'accordo con chi li ha massacrati allo stesso modo? Allora... Eh. <ride> questa è una domanda che bisogna chiederlo agli ebrei ucraini ehm, allora... forse perché non sono gli stessi comunque <ride> probabile però eh, mettiamola così esiste le cose non sono mai così semplici e dirette quindi per quanto l'olocausto sia stato qualcosa di immondo purtroppo nell'arco di questi quasi 80 anni è capitato che delle Persone di religione ebraica facessero in qualche modo affari o trovassero una comunione di intenti con qualcuno che si professava nazista. E è capitato, non so, faccio l'esempio in Colombia negli anni '80 eh, vennero sugli, vennero messi sugli squadroni della morte, che fecero delle cose orribili in quegli anni in quel paese negli anni 80 e anni 90. Bene, questi squadroni della morte erano composti, anzi erano sì, composti in parte e poi anche armati dalla, ehm, da un'organizzazione che un si chiama Odessa, che è un'organizzazione di ex SS e che poi ha, ha avuto il, diciamo i loro eredi e così via, quindi l'internazionale nazista, l'internazionale di estrema destra. Bene, quegli scuole delle morte furono addestrati, su questo ci sono testimonianze, prove e quant'altro, da uffic ex ufficiali del Mossad e dell'esercito israeliano, quindi dei servizi segreti dell'esercito israeliano, quindi in quel caso gli israeliani addestrarono nazisti a eh, uccidere persone. Queste cose qui accadono, eh, anche se possono sembrare assurde, perché magari si trova una comunione di interessi, quindi uno si si, si tura il naso e eh, non so, è come dire... I eh, fondamentalisti cristiani americani hanno finanziato i fondamentalisti islamici, che è cosa che evidentemente è accaduta con Osama Bin Laden. Quindi no, non sono cose che eh, sono fuori dal mondo. Dopodiché eh, la, la, la, la cosa incredibile in Ucraina è che... Ehm, l'uomo più, più ricco di Ucraina, che è un certo Kolomoisky che è un oligarca, perché gli oligarchi esistono pure in Ucraina, non solamente in Russia, eh, che non solo è ebreo, e vabbè non c'è niente, cioè, insomma succede, ci sono tante persone ebree in giro, ma lui è stato capo delle comunità ebraiche in Ucraina, lui è stato capo delle eh, comunità culturali ebraiche europee, addirittura. quindi è cittadino israeliano oltre che cittadino ucraino costui ha al libro paga un intero battaglione di nazisti cioè li, li stipendi a lui eh, costui ha eh, prestato questo battaglione per compiere il più grave massacro la più grave strage che sia mai accaduta in Europa dalla seconda guerra mondiale a oggi se si esclude quella di Srebrenica in Bosnia cioè, ovvero la strage di Odessa eh, costui è l'uomo che ha finanziato inter, inter, in, interamente la campagna elettorale di Zelensky cioè l'uomo che eh, decide del destino di Zelensky noi diciamo sempre i presidenti degli Stati Uniti sono, eh, si trovano lì perché finanziati di una serie di lobby e poi devono rendere conto a queste lobby beh Zelensky è finanziato da una sola persona immaginate questa persona le, le possibilità che abbia nell'influenzare la sua politica. Bene, questa persona è una persona che finanzia eh, un battaglione di nazisti e una parte di alcuni personaggi di questo battaglione li ha messi a disposizione di Zelensky, le cui guardie del corpo sono naziste. Poi uno poi pu può continuare a dire che gli ebrei con i nazisti non, non c'entrano nulla ed è, diciamo, nel, dovrebbe essere così. Il problema è che poi nella realtà dei fatti accadono queste cose e bisognerebbe chiedere a costoro come fanno a stare... Eh, ma io direi, io chiederei anche ai nazisti come fanno a stare con degli ebrei, perché insomma, anche dal loro punto di vista la cosa è assurda, non è solo dal punto di vista degli ebrei, che non sono gli ebrei in generale, sono quei due personaggi, cioè l'uomo più ricco d'Ucraina e il, il presidente dell'Ucraina sì anche eh, nella però, visione lui era il presidente della comunità ebraica prima in Ucraina e poi in tutta Europa uno si aspetterebbe una presa di posizione delle comunità ebraiche e invece non mi risulta esattamente <ride> eh, penso che sia rientrato un po' l'argomento in tema a quello che credo eh, voleva chiedere Garufi o in generale al discorso che voleva fare quindi mh, passo la parola a Salvo Garufi per le sue considerazioni allora, chiariamo la cosa che mi ha colpito del libro di Franco se mi autorizza a dargli del tutto è, è proprio la tecnica di costruzione del libro Scusa un attimo Salvo eh, eh, ci riferiamo al quarto Reich il libro Reich, penso, più conosciuto di Fraga ma credo che sia una costante dei libri di Franco perché vedo che fa parte proprio di un modo di di costruire il suo giornalismo e che secondo me ha un grande antecedente perché vede noi di solito citavo, citiamo Orwell in maniera parziale il grande Orwell, Orwell che poi arriverà alla conclusione che arriverà e non è fuori tema il discorso comincia con un libro che si intitola Senza soldi a Parigi e a Londra dove George Orwell fa il mendicante per due anni prima a Parigi e a Londra e riporta come fa Fracassi, riportando documenti che vanno da Hitler a Jussevo a, a eh, testualmente come dire quei documenti fondanti che eh, hanno portato per logica conseguenza anche a questa guerra la cosa continua in maniera straordinaria in un altro libro che secondo me è il vero capolavoro di Orwell che si intitola alla sinistra, dove si racconta di un collega mio e di Franco anzi approfitto per dirvi di non presentarmi più come professore Garufi perché orgogliosamente credo e mi sento uno scrittore non un professore eh, eh, che stavo dicendo? Il giornalista di Fiorirà sinistra non fa altro che cancellare delle notizie. Cioè scrive un romanzo arrivato a pagina 240, dopodiché il suo lavoro è cancellare e riscrivere. cancellare e riscrivere. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi. Questo per dirle che cosa? Che... Le ragioni profonde di questa guerra, a mio parere, sono la conseguenza di una polverizzazione della conoscenza che ha portato alla polverizzazione in parte delle identità nazionali, delle identità di classe e all'esplodere di un grande fenomeno, come dire, di un viscolo guerriero di mafie tanto è vero che io credo che questa sia sostanzialmente una guerra di mafia, perché lei mi confermerà, Franco, se eh, per esempio non ci sia interessato il figlio di Biden negli affari dell'Ucraina e se per esempio lo stesso Zelensky non sia un oligarca proprietario fra di una villa a Como che credo del valore di 4 milioni di euro ma non è questo il dubbio è questo se ci sono delle mafie contrapposte che hanno ridotto eh, l'Ucraina a un campo di battaglia campo di battaglia che si è spostato nelle grandi città russe e qui c'è la funzione di internet dove c'è come dire, il combattimento di mafia, io penso che da parte di Putin ci sia stata la necessità, se vuole, di un reset della situazione per poter ristabilire la prevalenza dello Stato sulle mafie. Mentre nell'Occidente ho l'impressione che ci sia la prevalenza delle mafie sullo Stato. Esattamente come nell'antica Inghilterra, l'amico Fiorezzo di Cotterà, c'è stata la prevalenza dei pirati e della compagnia delle Indie sul, sul potere statale della regina. Lei cosa pensa di, di tutto questo? Allora, penso che le, la... la, la eh la mafia ha un ruolo sicuramente non secondario in quel mondo a parte ormai in tutto il mondo diciamo in quel mondo lì non ha un ruolo secondario però io credo che esistano delle la mafia vuol dire affari sostanzialmente affari poco leciti ma sono affari sempre eh, io credo che ci siano delle cose che vanno al di là dei soldi che non riguardino una eh non riguardino necessariamente la corruzione o l'arricchimento di qualcuno, ma l'unica cosa più potente che c'è del denaro è l'ideologia. Esiste purtroppo un pezzo di establishment statunitense in particolare che non ha mai superato la guerra fredda, però si sentono ancora in guerra fredda e hanno traslato l'Unione Sovietica in Russia, cioè come se la Russia fosse l'erede dell'Unione Sovietica, mentre invece era una delle tante repubbliche, seppur la più potente. E continuano da 30 anni a voler vincere questa guerra fredda, cioè loro non si sentono soddisfatti, finché la Russia non viene letteralmente annichilita. E in nome di ciò sono disposti a fare qualsiasi cosa, ed è quello che stanno facendo. Sono disposti perfino a mettere in pericolo l'intera umanità, non solo diciamo provocando una guerra con una potenza nucleare come sta accadendo adesso ma anche rischiando di provocare qualcosa che noi abbiamo scontato sulla nostra pelle tutti quanti noi genere umano negli ultimi due anni perché gli Stati Uniti hanno costruito in Ucraina ben 30 laboratori biologici di massima sicurezza militari militari che cosa fanno i laboratori biologici militari costruiscono armi Armi biologiche, sono armi di distruzione di massa, e queste armi di distruzione di massa vengono sviluppate in questi laboratori messi al confine con la Russia con lo scopo di, far, tra l'altro, da quello che è emerso. Stanno studiando, anzi, stanno mappando il genoma dei russi per fare delle armi mirate esclusivamente sui russi. E ehm, il problema è che. Eh, la pandemia dovrebbe averci insegnato che bisogna farla finita con questo genere di esperimenti e con la produzione di queste armi, perché quei laboratori sono identici in tutto e per tutto il laboratorio di Wuhan, dove è stata generata l'arma che ha sdraiato l'intero pianeta, eh, arma costruita, ormai emerso da tutti in tutti i modi possibili e immaginabili. Io l'ho raccontato questo in un libro. Eh, è costruita in, in uh, coabitazione tra da cinesi, dai militari cinesi e dai militari americani, bene. Quei laboratori sono identici: fanno, producono lo stesso tipo di armi, anzi, non solo le armi alla SARS, ma le armi all'Ebola, le armi all'AIDS, all alla peste, all'antrace e, e chissà quante altre ancora. Con lo stesso grado di sicurezza e eh, con il rischio che l'umanità venga travolta da una nuova pandemia. C'è un tale rischio che. Il Dipartimento di Stato ha ufficialmente chiesto alla Russia di fare attenzione quando entra in questi laboratori perché sennò potrebbe succedere un casino. Ecco, eh, io credo che questa, diciamo, questo impianto ideologico sia superiore a qualsiasi volontà di fare affari che pure c'è in un certo mondo eh, mafioso legato alla politica, non solo in Ucraina o in Russia, ma anche nel resto dell'Occidente e del mondo. Laudio, laudio, Giuseppe. Giuseppe. Una domanda veloce vorrei farla io perché mh, i suoi tempi sono stretti quindi non voglio prendere tanto tempo ma, ma si interseca benissimo col discorso che, che si è fatto fino adesso. Eh, lei parla di ideologia ma non esiste qualcosa superiore all'ideologia cioè la fede. Alcuni stanno per per loro mentalità per loro fede agendo in base alle loro credenze per ottenere i loro scopi che addirittura sono più spirituali che materiali la fede, la fede è una forma di ideologia cioè sì. esistono ideologie laiche e ideologie religiose ma sempre ideologie sono, cioè uno crede in qualche cosa eh, dopodiché la fede ha qualcosa di più cioè tu ci credi in maniera fideistica quindi non metti in dubbio nessuna cosa mentre magari nella normale ideologia laica eh, dei dubbi ti vengono pure quindi sì, certo la fede è parte essenziale di questa cosa però in questo caso qui la fede religiosa non saprei perché noi abbiamo un, eh, un paese, gli Stati Uniti che sono eh, prevalentemente protestanti però hanno un presidente cattolico poi abbiamo un paese, l'Ucraina che è un paese prevalentemente ortodosso ma la parte, lo zoccolo duro che supporta Zelensky è cattolico eh, dopodiché, noi abbiamo un altro paese che è un paese ortodosso quindi più eh, meno... hanno Cristiano in comune per... le lobby ebraiche. Sì. Non, non, le lobby... Eh. Allora, io ho citato io due mi riferisco pilli, a quei personaggi dietro, non ne ho la più pallida idea. E il, il punto è che ci sono in questa vicenda: qui ci sono anche due ebrei. Però due, nel senso, non, non ho letto. Magari, ci, magari anche esistono delle. Delle fondazioni, dei degli istituti di ricerca, dei gruppi di potere eh, legati a Israele oppure di, di legati alla regione ebraica che appoggiano Zelensky. Io non ne ho idea di questa cosa, non lo so. Eh, Ci sono dichiarazioni ufficiali di Soros? Appunto. Dichiarazioni ufficiali di Soros? Probabilmente, non, non lo so, io non le conosco. Ci sono, di sicuro, c'è una posizione di Israele. Che invece è molto diversa per esempio israele e il, il primo ministro israeliano è stato il primo leader straniero a andare a trovare putin in maniera seria per cercare di, di far finire la guerra quindi non, non è così scontato cioè, le, le cose non sono sempre così certo, tali, certo. quindi israele so. non è schierato con l'ucraina eppure c'è un cittadino israeliano che è colui che sta spingendo il presidente eh, della dell'Ucraina a non mollare la presa con, con la resistenza insomma diciamo alla Russia quindi e eh, le cose sono decisamente ingarbugliate in questo caso certo certamente e qualcuno vuole aggiungere qualcosa sì perché io veramente un'altra domanda al massimo e poi devo andare sì sì l'ultima domanda infatti Fiorenzo No, sono d'accordo con Franco Fragassi, questa ad d'Abraham <ride> si regge poco in piedi. Sì, eh, però così mi costringete a dire che lo Stato di Israele è un ente statale, appunto, non, non, non fa parte di quel mondo totalmente, né influenzato, ma non fa parte di, di quel mondo a cui mi riferivo. Eh... Sì, una battuta finale telegrafica. Scusatemi perché Franco deve, deve andare via. Allora, eh, qui mi sembra che comunque l'analisi di Giorgio Bianchi sia piuttosto lucida. Gli Stati Uniti hanno rovesciato la scacchiera, la Russia ha buttato in aria il cappello, eh, la Russia eh, mh, percepiva la minaccia di una Nato che si avvicinava costantemente a pochi chilometri da Mosca, percepiva la minaccia di laboratori biochimici o pericolosi, minacciosi. Eh, Fiorenzo, un po' di tempo fa, ma anche tu Franco, in un'intervista re recente hai fatto notare che gli stati ehm, la Russia ha dei sottomarini eh, a propulsione nucleare armati con missili balistici ipersonici in acque internazionali a largo dell'Atlantico e del Pacifico. Eh, il rischio allora che eh, la situazione degeneri ulteriormente eh, può essere, eh, diciamo, mh, questo rischio controllato dal fatto che anche la Russia può giocare eh, questo deterrente in acque internazionali e poi un'altra cosa, io ieri vedevo, così mi stavo informando, sui sistemi missilistici S-400 e ho notato così eh, che questi sistemi missilistici S-400 sono in dotazione a Russia, Cina, India e Turchia. Questo può essere indicativo di qualcosa secondo te? Allora che, la, che ci siano i sottomarini eh, russi a pochi chilometri dalle coste americane nell'Atlantico e nel Pacifico sono la garanzia che non, non scoppi la terza guerra mondiale perché è evidente che gli Stati Uniti non se lo possono permettere eh, ci sarebbero decine di milioni di morti nei primi dieci minuti di guerra quindi non è, non è parlo negli Stati Uniti, quindi non sarebbe proprio una cosa fattibile quindi viva Dio ci sono questi, questi sottomarini eh, a largo delle coste americane purtroppo, aggiungo io, e mi tocca applaudire una cosa del genere eh, per quanto riguarda invece la, la dotazione dei, dei missili balistici russi eh, di, da, da parte di altri paesi, dall'idea di come eh, il mondo sia molto più complicato. La Turchia è, al di là dell'India e della Cina, eh, la Turchia è il secondo esercito della NATO. La Turchia sta nella NATO, non è un paese, cioè, la Turchia sta nella NATO esattamente come l'Italia, come la Germania, come la Francia, come il Regno Unito e come gli Stati Uniti d'America. Eppure la Turchia è dotata di un armamento. Eh, un armamento missilistico russo che, che è una cosa che ha poca eh, diciamo è una cosa che apparentemente non ha senso però dall'idea di quanto siano complesse le cose la posizione di Israele che è, una, è sempre stato legato simbioticamente sempre insomma da da, 70, da 60 anni a questa parte è stato, è stato legato simbioticamente con gli Stati Uniti che per la prima volta non vanno appresso agli Stati Uniti d'America, vanno in una posizione diversa. La posizione dell'Arabia Saudita, perfino, che invece è uno Stato, letteralmente esiste l'Arabia Saudita perché c'è un contratto firmato con gli Stati Uniti d'America, cioè è, è un territorio americano anche se si chiama Arabia Saudita. Bene, il principe ereditario saudita, cioè colui che comanda, Mohammed bin Salman, ha detto, ha non, non ha voluto parlare al telefono con... Eh, Biden, mentre invece ha parlato al telefono con Putin eh, eh, eh, e la, la, la, la, la politica portata avanti dall'OPEC, che è l'organizzazione diciamo petrolifera mondiale, che, di, in cui l'Arabia Saudita ha un peso gigantesco. Eh, è favorevole alla, Ru alla Russia, è contraria a quanto chiedono gli Stati Uniti d'America perché sta tenendo il prezzo del petrolio molto alto come chiede Putin. Quindi le cose sono molto molto più complesse e Putin non è isolato così come ce lo vogliono far apparire. Fa, questo fa parte esattamente della propaganda che ci viene eh, diciamo eh, data, offerta quotidianamente dai nostri media. Sì, sì, sì. No, ma infatti io Franco ti ringrazio per questa tua partecipazione in questa trasmissione, io penso che un altro deterrente, e chiudo, un altro deterrente possa essere rappresentato dalle opinioni pubbliche occidentali, europea, italiana, che eh, con l'auspicio che possano anche un po' svegliarsi da questa ipnosi della, della propaganda, io direi che è ora di finirla con eh, quelli che io ho ribattezzato i ragionamenti da televisione perché questi ragionamenti da televisione e, e questo sottostare alle dinamiche di propaganda potrebbe veramente portarci verso uh, quella che giulietto chiesa definiva una catastrofe quindi io invito la gente a riflettere bene su che cosa sta facendo invito la stampa italiana a l'informazione italiana a riflettere bene su cosa sta facendo perché mi sembrano tanti euforici che vanno dietro a, a, a quello che loro pensano essere il più forte di turno ma poi potrebbero andarsi a schiantare quindi ecco io ti ringrazio per questa tua partecipazione perché contribuisci anche tu a cercare di dare un'altra visione del mondo e cercare di far svegliare la gente per evitare eh, conseguenze eh, perché ogni azione ha una conseguenza e l'azione di andare dietro alla propaganda battendo le mani e applaudendo, potrebbe poi avere la conseguenza di farci ritrovare schiantati. Grazie di cuore della sua presenza. Speriamo, magari ci saranno altre occasioni per rincontrarci. Ah, Un'ultima cosa, scusate, ricordo a tutti quelli che ci vedono e vedranno questo video che Franco eh, vende i suoi libri appunto su, sul, diciamo, sul, sul suo canale, sul suo sito sul suo sito francofragassi.com esatto e basta mandare poi un'email a eh, franco correggimi se sbaglio francofragassi1 e si ordina il libro fondamentalmente esatto Noi, io consiglio molto ecco e quarto Reich che sto no, leggendo scrivere un libro sull'Ucraina magari... esatto e poi l'ultimo lavoro eh, che è appunto quello sull'Ucraina dal Donbass a Maidan ehm, una guerra annunciata no? sì sì ma anche i misteri di Wuhan è molto interessante è attuale posso far vedere la copertina va bene io vi devo ringraziare veramente vi devo salutare perché devo scappare grazie certo, ancora grazie. grazie per avermi invitato ciao grazie ciao Franco ecco questo è il libro di fracassi i misteri di Wuhan e poi dovresti avere anche la copertina dell'ultimo libro, giusto? Non so se ce l'hai. Sì, eh, un attimo. Che comunque è anche interessante. Ricordo a chi ci sta ascoltando, magari non dall'inizio, che ora continua il dibattito tra di noi. Sperando la prossima volta di fare una trasmissione più rilassata perché non vi nascondo che stringendo i tempi a volte si riassumono le cose ecco Ucraina dal Donbass al Maidan cronache di una guerra annunciata questo giustamente per estrema cortesia e ringraziamento nei confronti di Franco Fragassi e allora <coughs> Io ho una promessa doverosa dato che, beh, ci sta, è giusto che, non, che ci sia un dibattito tra posizioni diverse, però eh, io quando parlo di, di fede, non, non, cioè, considerare un popolo in blocco come un corpo unico è fondamentalmente una cosa stupida. Gli italiani, cosa pensano gli italiani? È ovvio che gli italiani pensano tante cose, non sono tutti uguali gli italiani, ogni italiano pensa... Fabrizio hai il microfono spento. No, dico se Fiorenzo può spegnere il microfono gentilmente, scusate, è eh, per <ride> eh, la stessa cosa quando uno parla di ebrei, non, cioè, non è che sono tutti uguali, ovviamente ci sono diversi pensieri, c'è il popolo ebraico che può essere vittima, anzi negli ultimi due anni è stato più vittima di quando lo sono stati i popoli europei, persino quello italiano, perché hanno avuto una campagna, diciamo... Di vaccinazione e una restrizione delle libertà in Israele che è stata molto più pesante rispetto a quelli italiani poi esistono i governi ebraici e penso che anche lì ci sono diverse eh, visioni differenze di vedute, e poi ci sono alcune lobby che marciano eh, non a caso ho fatto il nome di Soros che marciano in una direzione ora gli Stati Uniti non sono un blocco unico quello che era descritto prima estremamente condivisibile di fracassi indica e in questo volevo anche sentire l'opinione di Fraioli, di Garufi indica che eh, non sono un blocco unico gli Stati Uniti, politicamente c'è una divisione in atto, ci sono per semplificare, ma io quando dico delle cose cerco di semplificare anche per chi ci ascolta è normale e quindi rischi anche di dire delle cose imprecise, però per semplificare ci sono degli apparati governativi che si riuniscono attorno a. A, al gruppo dei democratici americani che non sono tutti una, un, un unico blocco anche loro ma si uniscono attorno ai democratici eh, eh, americani che stanno spingendo in una direzione ma c'è un apparato statale americano che in qualche modo li sta contrastando che eh, si, si sta diciamo eh, si sta aggregando attorno a Trump e non ai repubblicani perché i repubblicani sono fortemente divisi tra neoconservatori di, di Bush per esempio e, e il nuovo partito repubblicano di Trump eh, Fiorenzo no vuoi bere prima? penso che mi hai ascoltato sì poi... certo, certo. beh e insomma a poi... me questa Situazione molto confusa ricorda per esempio la guerra dei trent'anni, che iniziò come una guerra fra cattolici e protestanti, e poi nel corso del tempo gli schieramenti le alleanze cambiarono profondamente e ripetutamente. Eh, cioè, voglio dire, quando si entra in, in guerra, poi la concretezza nel raggiungimento degli obiettivi fa, fa perno su tutto, fa premio su tutto. Certo. Ecco, e credo che stia accadendo la stessa cosa anche adesso. Per cui le chiavi interpretative che avevamo fino a dieci anni fa mh, saltano davanti a una realtà che è molto più in movimento, molto più complicata. Salut, salutiamo Piddu nel frattempo, che lo vedo in. in, in... Ecco in, andepri, in prima visione, proprio nel senso letterale del tema e Garufi aspetta il microfono. Devo lo accendo io, così evito la difficoltà. Vai, siamo lì. Eh, a me eh, sembra che il discorso resta sostanzialmente questo. Eh, per esempio, io noto una grande capacità di analisi da parte dell'amico per esempio tagli boschi riguardante l'argomento al una straordinaria capacità di analisi da parte dell'amico Fiorenzo Ferrero però come dire eh, all'indeb e ho l'impressione che tutte queste analisi molto lucide molto articolate molto ammirevoli per certi versi siano parte eh, di quelle che banalmente si potrebbero chiamare delle scatole cinesi o delle batriosche, perché la verità, io penso, risale alla crisi dei grandi sistemi. La crisi dei grandi sistemi, eh, se per esempio il Medioevo poteva avere la religione cattolica pur con le sue divisioni, con le sue lotte interne come collante identitario abbastanza forte tanto è vero che il mondo arabo crea una religione apposita a posto di creare un partito perché era quello il terreno di scontro dall'insorgere delle potenze inglesi in poi fino ad arrivare a queste ultime propaggine di potenza americana che altro non è che secondo me che la continuazione di questa potenza inglese si assiste regolarmente a una frammentazione delle identità tanto da ridurre il seme della guerra che io continuo a ritenere siano le mafie sostanzialmente a unico protagonista del mondo perché è vero quello che dice Franco sul fatto che la mafia c'è ma non basta spiegare tutto c'è anche l'ideologia ma è anche vero che secondo me l'ideologia è come un cappotto costruito attorno ai interessi dei singoli gruppi che chiamo per comodità mafia ma si potrebbero chiamare mille cose che poi sono le solidarietà di nazione da questo insieme di mafia o le solidarietà di classe in termini criminali diventano mafie e eh, il risultato è quello di avere un mondo polverizzato dove l'individuo ritorna ad essere solo non a caso io nei miei precedenti interventi ho parlato di neopaleolite o Se vuoi di ritorno a uno stato obesiano della natura, dove homo obi di lupus, ognuno è solo davanti a un'ostilità. Di interessi, comunque l'ho detto male e anche per di poco tempo in maniera confusa. Se volete dire la vostra, io sono qua. Penso che dovrebbe e... rispondere Fiorenzo. Sì, sì, io capisco bene quello che vuole dire Salvo Garufi, sono d'accordo con lui. Noto, cioè, che nella storia recente, diciamo, recente... Scusatemi, dalla... potete spegnere i microfoni chi non parla perché ho dei ritorni fastidiosi, scusatemi. No, penso sia il microfono di Garufi che... Dicevo, nella storia recente a partire dal Cinquecento, ma anche prima, anche prima noi assistiamo alla frantumazione del principio di legittimità che aveva dominato il Medioevo. Cioè, durante il Medioevo esisteva questo principio di legittimità per cui tu potevi aspirare ad una corona se facevi parte di una casa reale. Potevi aspirare a, a, a un granducato se avevi la legittimità dinastica per poter aspirare a quella posizione. E questo fatto era riconosciuto e accettato da tutti. Questo principio di legittimità medievale si frantuma, quando si frantuma? Se vogliamo proprio andare indietro nel tempo, si frantuma con l'irruzione nella storia dei popoli scandinavi. I vichinghi, i normanni, che sono portatori di un'altra visione antilegittimista e corsara, piratesca. Ecco, l'impero inglese prima e americano dopo ereditano questa impostazione, questo punto di vista. Per cui non esiste legittimità. Nelle mafie, possiamo chiamarle tradizionali, mediterranee, eh, dell'Earthland, il principio di legittimità invece c'è, esiste e è riconosciuto. La rottura introdotta nella storia del mondo dai normanni va proprio in questa direzione e il comportamento degli anglosassoni in tutti questi ultimi 300 anni sta lì a dimostrare questo loro, questo loro modo di intendere la storia e le relazioni internazionali è una visione piratesca che poi si riflette sia nella politica estera che nel modo in cui conducono i loro affari ho oh, inteso bene Salvo il tuo eh, pensiero eh, aspetta Salvo ti accendo i microfono. no ho detto i finanziari sono, non sono altro che gli eredi degli antichi pirati cioè anziché la corsa sul mare oggi la corsa la fai nella borsa ma il concetto è sempre quello è sempre un impero delle mafie contro gli stati in questo senso io dicevo da un lato c'è lo Stato, l'idea dello Stato ed è la Russia quindi giudicare lo Stato in termini non machiavelliani cioè in termini di bombe legittime, bombe illegittime è una, una solente sciocchezza dall'altro lato c'è il pulviscolo delle mafie che diventando sistema generale sono portatrici di guerra nel mondo in assoluto ecco perché io dico alla base della guerra ci stanno gli americani ma non perché gli americani in quanto americani e proprio nel libro di, di Franco Fracassi se ricordo bene c'era la definizione che mi pare Hitler dava degli ebrei non sono una razza sono una nazione, ed è una nazione senza memoria, perché è guidata solo dagli interessi. Questo mi sembra profondamente vero, non è per gli americani altro non sono che un eterno presente, fatto di affari momentanei. Ma non c'è una continuità logica e sistematica di quello, ma c'è solo un bulvisco di quello. Sì, io capisco quello che dice Salvo ma forse Salvo tu dovresti parlare però e definire oligarchie mafiose perché certo. altrimenti se tu dici solo mafia c'è il rischio che poi tu venga un po' diciamo interpretato e si pensi alla mafia di paese. ma qui no. non si parla della mafietta di de paese qui si parla certo. di oligarchie perché eh, signori eh, i veri oligarchi eh, stanno in occidente cioè il sistema ultraliberista, eccetera, eccetera. Sì, ma in permesso... Occidente li chiamiamo filantropi. Esatto, ha permesso però l'accumulazione, la, la, la concentrazione di ricchezze per cui una famiglia, una persona, si ritrova ad avere un patrimonio che supera il PIL di uno Stato. Quindi i veri oligarchi stanno in Occidente. E, e, ecco, quindi, salvo, sono d'accordo con te, però ecco, ti invito magari a... A ridefinire bene come oligarchia mafiosa che Hai mette su un bellissimo. scatto intero inter, in pieno, in in pieno. Sì, sì. No, il problema era uno solo tanto perché che vivendo in un paese tu applichi la teoria di Croce cerchi cioè l'universale nel particolare quindi vedi come avvengono i rapporti di guerra e di forza all'interno di una realtà piccola per esempio come Militello basata su, se vuoi su una politica un po' volgare di raccomandazione di cose, e di piccola mafia e dopodiché vedi che tutto sommato seguono la stessa logica della grande geopolitica quindi io avevo usato il termine mafia in questo senso quindi l'elezione comunale di un paesino è se vuoi il bonsai della geopolitica internazionale sì, perché sì, i sì. meccanismi sono molto simili e ho usato la parola mafia a modo mio per farmi capire ma invece di tutto l'effetto sì, però sì, diventa un'eserraintesa più... un Salvo io sono mi sentite scusatemi? Sì. io Salvo sono perfettamente d'accordo con te in questa tua similitudine fra il bonsai locale e, e, e l'albero secolare e poi globale perché io guardi ho fatto una tesi di laurea che è questa qui che Mandala, cui... che mi deve essere esatto adesso te la mando in cui io affrontavo praticamente la manipolazione della pubblica opinione in periodo di campagna elettorale nel mio paesino sì. e portavo queste dinamiche dal locale poi cercavo di portarle al più diciamo globale tant'è non al globale, quantomeno dal locale diciamo cittadino al al nazionale quantomeno e tant'è che io ho chiuso la mia tesi di laurea con una parte di deontologia professionale perché notavo già all'epoca che le dinamiche di informazione locale della carta stampata perché io ho fatto il cronista locale per un po' di anni per una testata provinciale notavo che queste dinamiche erano dinamiche spaventose e vi, vi voglio soltanto leggere un passaggio di eh, quanto sto dicendo eh, praticamente allora un attimo che l'ho perso insomma vabbè ehm, eccolo eccola eh, praticamente il, il concetto di agenda setting il concetto di agenda setting, eh, sostenuta da Noelle Neumann, una sociologa importante, che teorizza come i media non intervengono sul pubblico in termini persuasivi, inducendo precisi comportamenti attraverso condizionamenti più o meno espliciti, ma determinano le informazioni e i valori che devono div diventare importanti per il pubblico stesso. In sostanza, i media evidenziano All'interno della realtà un certo numero di problemi, focalizzazione, fornendo nello stesso tempo al pubblico dei quadri interpretativi mediante i quali recepirli, framing. Questo è quello che è successo esattamente con la prima pagina del quotidiano, la stampa, l'altro giorno in cui è stato fornito un, un framing, un frame, una cornice, perché era proprio intelaiato, in incorniciato. Una, una cornice interpretativa mediante i quali recepirli. Queste sono le dinamiche di, di, di persone Quindi, io l'auspicio è che, eh, appunto, eh, ripeto, ribadisco quello che ho detto prima: che anche eh, l'opinione pubblica italiana si svegli un attimo e la smetta con questi ragionamenti da televisione. Perché questi ragionamenti da, da televisione fra un aperitivo e una serie TV potrebbero portare questo paese veramente a un disastro, eh, e già lo stanno portando. Quindi ecco, uh, giro la parola a voi. No, io, io però ci tengo a dire una cosa. Perché eh, giustamente se c'era Blondé, magari no, oggi con noi, eh, sare, sarebbero state in minoranza altre posizioni. Io, io riconosco la validità profonda di una visione molto eh, realista e terrena, tra virgolette, de, del, della vita, però. Eh, non si può sottovalutare e infatti secondo me molto intelligentemente fracassi non l'ha sottovalutata l'ha solo ridirezionata la fede a un contesto eh, di ideologia ok ma io a questo punto però voglio che non c'è nessuno spirito polemico voglio che mi si risponda con sincerità tu mi vuoi dire caro salvo dato che hai fatto l'esempio di Militello che a Militello, la fede non conta è vero che è strumentalizzata è vero che ci sono persone che hanno interessi nel fare affari però c'è un humus che li eh, aggrega che è di tipo spirituale e spesso eh, questi affari vengono persino a, a, a trovarsi un passo indietro rispetto ai loro principi che un, non sto parlando di principi cattolici perché di cattolico non hanno niente quello, quello che succede al militare è più pagano diciamo, più sulla sfera pagana però sono principi di fede quindi tu mi vuoi dire in tutta sincerità che la fede e quindi poi estendendo il discorso del locale diventa generale a livello nazionale, internazionale tu mi vuoi dire che la fede non ha un peso nella visione eh, del, della realtà o in come è stato detto nel nel formare i valori in cui credere e secondo i quali guardare la società e quindi poi facilmente essere pilotata questa società poi dalla politica dopo bene Giuseppe innanzitutto e così rispondo alla tua domanda questa teorizzazione ecco perché io poco fa dicevo non voglio essere chiamato professore ma voglio essere chiamato scrittore perché tale disegno, ha un'origine squisitamente letteraria. Guardate la teoria dell'ermetismo: isolare la parola significante e lasciare un vuoto attorno. La poesia di un è inutile. Sto dicendo cose che tutti sapete meglio di me. Questo, tradotto in termini di tecnica della comunicazione, è come dire, come in quel famoso film di Paolo Villaggio, ingigandiamo il particolare, ingigandiamo il particolare e alla fine il particolare diventa la sola rappresentazione falsificante de, de, de, de, de, dell'intero e quindi diventa un fatto falso. Posso dirlo, il mio, il mio amico Flaioli ha detto una grande verità poco fa. All'origine ci stanno i normanni, è la venuta dei normanni. E guarda caso i normanni sono all'origine di quello che dici tu. vi Mi spiego, Militello in Val di Catania, Militum Tellus... È di origine normanna. No, no, non c'è Militum Tellus, è... Tella di soldati, ha ah, il nome e un'origine latina. Piccolo particolare, basta un qualsiasi libro di filologia, romanza, dal Tagliavini poi, per sapere che in questo territorio si parlava in greco. Il latino da noi arriva come lingua di ritorno con i normanni e insieme al latino ci arriva il culto di San Nicola e della, e della Madonna. La Madonna che era di particolare devozione papale, che era il, il, il feudatario della Sicilia, tanto è vero che i romani vengono in nome, come dire, del Papa, in nome e per conto del Papa la bandiera siciliana giallo-rossa altro non è che la bandiera vaticana, romana quindi i normandi arrivano dalla Puglia, quindi portano anche il culto perché Roberto il Biscardo è il fratello del regluggero, quello che viene in Sicilia arrivano dalla Puglia e fondano quella che oggi si chiama Militello Rosmarino perché è una roccaforte militare. Da lì poi viene Santa Caterina, Militello e tutto il resto. Lì vicino c'è il monastero di Mariace, monastero di Mariace che all'epoca era una sorta di feudo terribile, per cui i serbi della greba del palermitano vanno a finire a lavorare a Militello. Te lo dimostra un'analisi del dialetto militellese che è di natura palermitana, cioè a Militello si parla un dialetto palermitano nel cuore di una terra abitata da gallo italici, vedi Cartagirone, Piazza Berina, e come dire, da greci del Siracusano. Quindi, siccome il fatto arriva in due ondate, gli angioini prima, gli Aragonesi dopo, cosa avviene? Che la prima ondata diventa agricoltore e è ruotano attorno alla chiesa della Madonna della Stella. Dopodiché arrivano le ondate degli allevatori che hanno bisogno di grandi feudi e di azzerare gli agricoltori. E quindi diventano i nicolesi quindi come vedi una lotta tutto sommato di lotta di classe come avvenne in America per esempio all'epoca della guerra di secessione come avvenne nel libro analizzato da Marx lotta di classe della Francia del 1848 una lotta di classe si è ingigantito il particolare San Nicolò o Madonna della Stella e ha nascosto l'intero, l'intero era l'eterna lotta degli allevatori che ruotavano attorno alla parte alta del paese, quella che oggi si chiama Opashimu, dove si andavano a, a portare le pecore dalla piana di Catania, sopra, e una parte bassa, che deve chiamata O Vallone, il vallone, dove si aveva la coltivazione. Ecco quello che ti voglio dire, perché mm. ci sono le mafie, perché tutto questo poi si costituiva in mafie, che erano le mafie, erano le, come dire, le istituzioni monacali che diventavano a loro volta luoghi di sepoltura e tutto, tutto il resto, non mi sta in non bene il di nome. ci stiamo allungando troppo, finito, sullo... no, mi... anche se sono sì, discorsi scusami, che mi a me interessano, è... però... Vorrei tornare sulla tua osservazione a parte che sì, capito, vai, non conosco abbastanza la storia della eh, vostra, diventa insomma, poi. persona. Eh, cioè, sono cose ma, valide quelle che dici anche perché le stendi al discorso generale, però ma, bisogna eh, capire anche che l'utenza è nazionale e quindi no, so, vai, Allora, tu hai detto se ci fosse Blondet qui con noi. Eh, sì. Blondet è un uomo di profonda religiosità. Come ha detto prima Franco Fragassi, la religione un'ideologia, ma è un'ideologia particolare. Vediamo di individuare il dato caratteristico di questa ideologia. A differenza di tutte le altre ideologie, possiamo chiamarle materialiste, l'uomo che ha una fede religiosa è convinto che le faccende umane siano lo specchio di uno scontro più alto, spirituale, fra il bene e il male e che queste potenze spirituali intervengano sulla, sulle vicende umane e ne determinino l'esito oh, però tuttavia il discorso religioso può essere portato avanti soltanto se si è in un gruppo di persone che tutte condividono questa convinzione giusto se io non condivido questa convinzione cioè che le vicende umane siano lo specchio di una lotta spirituale che è sopra di noi che queste potenze intervengono nelle nostre vicende è chiaro che mh, ti ascolto ma non ti seguo eh, io lo capisco benissimo Fiorenzo però c'è sempre questo fraintendimento di fondo che come quando, come se io volessi dire la realtà è questa perché io penso che sia questa e naturalmente tu mi dici che non mi segui ma da persona estremamente intelligente quale tu sei, non puoi ignorare che certe personalità influenti, ricchissime, potenti, credano in queste cose e quindi si comportino conseguentemente a queste credenze. Esatto, quindi, il discorso che ecco, per non questo. è importante che il diavolo esista, ma è importante che ci siano persone che oh, ci credono. Ci siamo arrivati a questo, è quello che io voglio però dire. in un dibattito fra laici diciamo e persone di fede io adotto la linea di Wittgenstein e cioè di ciò di cui non si può parlare è bene tacere e io mi taccio quindi non entro mai in una discussione quando c'è qualcuno che mette in campo questa sua visione di cui io preferisco non parlare lo faccio parlare e dopodiché torno alle questioni concrete allora, avendo esaurito questo, questo discorso, tornando alle questioni concrete, cosa ne pensi eh, di questo dialogo che abbiamo avuto con Fracassi? Ha aggiunto qualche cosa al dibattito? Ti aspettavi qual qualche informazione in più? Oppure, dacci la tua opinione. Lo stai chiedendo a me? Sì, sì. No, è stato un incontro breve ma molto ordinato. Mm, sono contento che sia... Come dire, per come si è svolto dopodiché mh, conosciamo già il punto di vista eh, di Fragassi anche se parlare di punto di vista mh, nel caso di un giornalista che riporta i fatti sforzandosi di riportarli nel modo più corretto possibile è poco preciso in realtà mh, Fragassi non ci ha dato il suo punto di vista cioè, eh, questo quello voglio che dire. lui ha scoperto nel corso delle sue indagini giornalistiche io, io ho avuto l'impressione che lui fosse molto sulla non dico difensiva, ma non, non, non avesse espresso appunto le proprie opinioni, si fosse limitato a raccontare i fatti da lui conosciuti. È stato intervistato come giornalista l'altra parte. Sì. tu Fabrizio vuoi dire qualcosa? Sì, no, io sono ripeto: sono contento. Mi sentite? Sì, sì. Sì, sono contento di questo incontro con Franco perché ribadisco che ehm, questo fare sistema anche coinvolgendo più canali, grandi, medio, piccoli possa aiutare a, a, ad acquistare maggiore consapevolezza in un periodo storico come questo. Quando io parlo di eh, una visione di Franco intendo anche questo, cioè il fatto che lui porti dei, dei pezzi di carta a dimostrazione di quello che dice e già questo di per se stesso come approccio equivale a dire avere un'altra visione del mondo perché oggi vediamo il diciamo la narrazione mediatica ufficiale conformista come si muove si muove senza portare pezzi di, car di, di carta manipolando falsificando eh, diciamo eh, costruendo delle, delle narrazioni assolutamente grottesche. Io ho ecco, fatto di. non so se fatto... mi sto spiegando bene, no, no, però si sono si contento di aver portato un'altra visione, eh, nel, cioè non di aver portato, di, di aver partecipato, scusatemi, a questo incontro in cui Franco porta un'altra visione che non è quella conformista e questo sarebbe, sarebbe l'approccio da utilizzare perché è un approccio deontologico fondamentalmente portare eh, una diciamo eh, una, una notizia, un'informazione supportata anche da, da diciamo da, da fatti, da prove e, e, e quant'altro. Quello che che abbiamo visto l'altro giorno da parte della stampa di Torino è di una cosa di una gravità inaudita, inaudita, cioè Costruire una prima pagina in quel modo facendo quasi credere che quell'attacco fosse stato fatto da parte russa significa strumentalizzare quei morti che io ho visto perché io ho visto subito quel video quindi significa strumentalizzare quei morti e quella gente che sotto shock con le gambe mutilate stava su quel marciapiede strumentalizzarle per fini secondi per manipolare la, la massa in una determinata Uh, direzione e quello che mi stupisce purtroppissimo, e quello che mi uh, anche uh, lascia sgomento e mi, mi lascia mi, con uno stato d'animo agghiacciato, proprio, direi: è che c'è questa massa di persone che si fa guidare per mano da questi qui e, io... e va dove e dove cioè mi sembra la favola di Cappuccetto Rosso di Pinocchio fondamentalmente mi sembra di stare il pifferaio magico di Pinocchio di cioè il gatto e la volpe dove c'è il gatto e la volpe che dice a Pinocchio fai questo fai quello che domani eh, poi crescerà l'albero dei soldi e questa opinione pubblica italiana in, un po' bambina un po' bambina che ancora non è diventata adulta da retta al gatto e la volpe pianta i soldi Sottoterra, perché domani nascerà l'albero dei, dei Balocchi. Quindi ecco, io spero che le cose cambino perché senza un'opinione pubblica, anche in grado di difendersi da questi meccanismi, non si va da nessuna da nessuna parte. Senza un'opinione pubblica non può esserci democrazia, questa è la realtà. Esatto, esatto, esatto. E, e io volevo... la democrazia è il governo dell'opinione pubblica appunto. Il governo, mesi è, è, è, cioè il, il governo come, come istituzione, cioè è, è l'opinione pubblica che si fa governo. Quindi se sì. l'opinione pubblica non è matura, non, è, non riesce a discernere il vero dal falso e eh, eh, isolare chi invece cerca di propinare eh, eh, cose non vere, non si va da nessuna parte io a tal proposito vorrei, vorrei porre l'ultima riflessione e poi chiudiamo che insomma abbiamo esaurito i tempi eh, di questa puntata eh, ed è veramente una domanda a cui io non mi so dare una risposta ma di cui sento il bisogno di averla questa risposta eh, conosco un po' l'idea pessimistica di Garufi vediamo un po' però in generale cosa ne pensate tutti secondo voi quest'opinione pubblica riuscirà a capire, a maturare, prima che sia troppo tardi, oppure siamo condannati? Chi vuole iniziare? Penso di iniziare Garufi. Ah, ok, dai, dai. do la parola a lui. Eh, Il di, microfono due certo. Vai. di due parole. Di due parole. L'opinione pubblica passa attraverso un virtolo inevitabile che c'è stato sempre della storia ed è il filtro della comunicazione dalla Bibbia ai miti greci fino ad arrivare al racconto della guerra eh, in Ucraina c'è sempre stato questo filtro dei professionisti della comunicazione che ieri si potevano chiamare aedi oggi si chiamano giornalisti Falsificano. Quindi, se noi non riacquistiamo la capacità di avere quello che una volta Grammy si chiamava, torna a dire, l'egemonia culturale, cioè non nasce una classe di intellettuali non conformisti capaci di essere egemoni sul mercato dell'informazione, secondo me sconfittesse e quindi, quindi se e quindi continuare, un ho detto, lavora, continuare in questo tipo di lavoro sì, finirà di me. essere degli individualisti come eh, è no. il nostro mondo e cominciare a capire che tu contro l'apparato mass mediale capitalista puoi opporre solo una rete non di piccole realtà, ma di minime realtà, ma che sia grande. E quindi ci vuole un, un intellettuale leader che riesca a creare questa verità. Capisco, Beh, comunque come si dice questa scusate, è la tante piccole gocce tante piccole sì, sì. gocce fanno un mare ora, no? ora ti eh, basso, io. Beh, è questa è la ricetta, la ricetta che tra l'altro condivido in pieno ed è proprio quello che stiamo facendo ma io la mia domanda era un po' diversa cioè, ci riusciremo o secondo te l'opinione pubblica alla fine non cambierà purtroppo se sapessimo sapessi come è andata a finire Quindi, non sarebbe venuto maggiorni non ti ho influenzato. Sono voluto cominciare. Sì, Va vabbè, scusate vai, devo Fabrizio. andare fra pochissimo devo scappare che ho un appuntamento. Eh, rispondo alla tua domanda. Allora, io posso capire che negli anni 30 eh, magari la gente l'unico l'unico l'unica fonte di informazione era la radio, no? O qualche carta stampata, qualche foglio, però fondamentalmente la radio, quindi io mi ricordo, cioè All'epoca le persone si riunivano nella famiglia dell'unica zia o zio che magari nella famiglia allargata c'aveva la radio e andavano lì a sentire questa radio o andavano nel bar, non, insomma, comunque c'erano pochi che avevano quegli strumenti e, e di solito la famiglia si eh, quindi come dire, c'erano pochi strumenti all'epoca, quindi se si dava un'informazione manipolata alla radio quella passava cioè la gente l'opinione pubblica non aveva i mezzi per farsi un'altra opinione oggi se ci saranno delle conseguenze disastrose l'opinione pubblica anche italiana sarà la prima responsabile delle conseguenze gravissime che avrà il paese perché è un'opinione pubblica che avrebbe gli strumenti ce li ha perché oggi c'è ad esempio questo, uh, no, questa blogosfera, il web quindi ci sono gli strumenti per andare a prendere altre informazioni ma non ci vogliono andare demandano la, la, il ruolo di eh, prendere informazioni lo demandano alla televisione ai giornali che loro percepiscono ancora continuano a percepire erroneamente come autorevoli come messaggio ex, ex cathedra ma loro devono capire innanzitutto che i mass media non sono più autorevoli non hanno più questa autorevolezza sono diventati tutt'altro e devono capire che devono alzarsi e muoversi per andare loro a farsi una propria idea a costruirsi una propria rappresentazione della realtà se non faranno questo la responsabilità sarà del popolo e dell'opinione pubblica eh quindi anche tu non ti sbilanci sul Vaticino Fiorenzo vai ma direi che il collasso dell'opinione pubblica in Italia l'opinione pubblica in Italia non è stata mai particolarmente forte però il collasso al quale assistiamo oggi abbia origine soprattutto nel blitz terroristico che è stato messo in campo a partire dalla vicenda del Covid perché il terrore ha la caratteristica di eh, spezzare la comunicazione mh, razionale la capaci le capacità razionali delle persone vengono annichilite dal terrore anche prima del 2020 avevano messo in campo delle operazioni di manipolazione e falsificazione assolutamente spregiudicate Basta, basti pensare alla vicenda del Movimento 5 Stelle o alla, alla, alla Lega che si, si è fatta falsamente paladina della battaglia contro l'euro ma quello che è accaduto dall'inizio del 2020 ad oggi è stato un blitz basato sul terrore e il risultato di tutto questo e bisogna riflettere molto bene su questa cosa è che noi abbiamo consegnato all'esecutivo il potere di dichiarare in qualsiasi momento uno stato di emergenza basato sulla paura quando Draghi afferma ad esempio che la struttura del Green Pass resterà in piedi perché potrebbero insorgere nuove varianti significa che l'esecutivo non il Parlamento ha il potere di dichiarare lo stato d'emergenza questa è una cosa gravissima quindi oggi la situazione è veramente pessima come non avrei potuto mai immaginare due anni fa e quindi secondo te l'opinione pubblica ne prenderà coscienza o no? ma non lo so, nessuno può leggere il futuro limitiamoci perlomeno ad analizzare correttamente quello che è accaduto quello che è accaduto è questo attraverso il terrore perché provate a ricordare quello che è stata la narrazione covid, il terrore delle persone non si avvicinavano l'un l'altro giravano con la mascherina tappati in casa bombardati, uno stato di terrore che si leggeva negli occhi delle persone Capite, questo terrore ha annichilito l'opinione pubblica. Adesso, con la vicenda ucraina, stanno ripetendo lo stesso, mh, le stesse modalità. Copione, lo stesso copione. E quali esatto? Io concordo con Fiorenzo. Io vi ringrazio a tutti i signori. Scusate. Eh, no, aspetta, aspetta. Fabrizio, sto chiudendo. Eh, dato che non vi siete sbilanciati voi tre, chiudo io invece con un vaticinio. Eh, secondo me l'opinione pubblica non prenderà coscienza a meno, che, cioè un a meno che il terrore di cui parla Fiorenzo diventi più forte e continuativo a quel punto il terrore smetterà la sua efficacia perché potrebbero fare questo errore eh, insistere sul terrore perché quando una persona è continuo... rompo, ti do ragione perché per eh. esempio in Siria ma anche in Palestina quando all'inizio scoppiò scoppiarono diciamo i disordini l'intifada le famiglie appena sentivano che c'era rischio facevano rientrare i bambini in casa dopo un po' di tempo la popolazione si abituò e tu vedevi bambini che giocavano a pallone in strada e si sentivano in lontananza i rumori dei bombardamenti degli scontri a fuoco l'uomo si abitua a tutto quindi la tecnica del terrore può funzionare fino a un certo punto a un certo punto la vita è più forte l'uomo si abitua e questo terrore piano piano diventa E se male. loro faranno questo errore, secondo me c'è una timida speranza che l'opinione pubblica, anche aiutata dal lavoro che stiamo facendo noi e dal lavoro che potrebbero fare altri più bravi di noi, può darsi che l'opinione pubblica prenda coscienza della situazione. Su questo auspicio tutti. ci salutiamo allora. Saluto tutti, eh sì, però questo auspicio implica anche una grande sofferenza purtroppo che io è un vorrei da fare, è, è un, un lavoro. lavoro un lavoro Va, anche. certo saluto sì, lavoro, certo chi sì. ha avuto la pazienza di ascoltarci purtroppo l'orario oggi è stato in parte imposto posto dall'ospite di prestigio eh, è quello che è quindi eh, um, auspichiamo ascolti poi nella visione indifferita e eh, vi do appuntamento Probabilmente a domenica prossima, dove, dove, dove, se tutto va secondo come penso, faremo una, una puntata su temi locali. Un abbraccio e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie.